Emozione fa rima con narrazione, eh, la prendo da lontano, parto da Aristotele. Aristotele è stato forse uno dei, dei primi a chiedersi che differenza c'era tra le emozioni che proviamo nella nostra vita e le emozioni che invece proviamo attraverso le storie. Ed è stato uno dei primi a intuire eh, la differenza e la differenza non è solo ovviamente che... Eh, le emozioni che proviamo nella nostra vita eh, hanno a che fare con noi in modo più intenso che non quelle che, ehm, come dire, che con cui abbiamo a che fare attraverso le storie perché sappiamo benissimo che nei momenti in cui muore un personaggio che amiamo in una storia che amiamo eh, versiamo lacrime caldissime esattamente come le versiamo quando muore una persona accanto a noi, anche perché il personaggio di una storia alla fine ci appartiene in un modo estremamente intimo. Quindi non è questa la faccenda, non è che ciò che accade nella vita ci appartiene e ciò che accade nelle storie invece non ci appartiene. La differenza è che in qualche modo nella vita l'emozione prevale, l'emozione spazza sempre via la razionalità, mentre la narrazione dà spazio ad una emozione molto particolare, che potremmo chiamare un'emozione estetica. Nel momento in cui noi ci emozioniamo durante una storia, ecco che riusciamo a connettere la pancia con la testa, l'emozione con il pensiero. Se muore... Un personaggio nella storia che stiamo leggendo, stiamo parlando magari di letteratura. Ecco che noi riusciamo non solo a emozionarci per la morte del personaggio, ma anche a riflettere sul senso di quella morte. Mentre evidentemente, se muore qualcuno nella vita, nella vita vera, l'emozione spazza via tutto e solo dopo molto tempo. Dopo aver messo molto tempo in mezzo riusciamo a ragionare sul senso di quella morte e questa particolarità della narrazione è preziosissima anche perché riuscire a riflettere sulle emozioni dovrebbe in qualche modo prepararci alle emozioni della vita vera, all'affrontare le emozioni nella vita vera, l'emozione estetica. E questa è la prima cosa che mi viene in mente quando parliamo di emozione e narrazione. Poi per, però ce ne sono molte altre, ed è che cosa produce un'emozione in una storia. Ovviamente dipende dalla forma che quella storia prende. Eh, se si parla di letteratura non è soltanto la drammaturgia, uno pensa alla drammaturgia, ma non è soltanto questo ovviamente sono anche le singole parole sono anche come quelle singole parole reagiscono con le parole accanto sono le frasi interi blocchi di frasi quale tipo di cortocircuito creano e come si disegna la pagina esattamente come in pittura che è un'altra forma che le storie prendono la palette di colori scelta dal dall'artista è importante esattamente come eh, come il soggetto scelto scelto dal pittore e se poi come dire nel campo della narrazione vogliamo capire qual è la forma eh, che una storia può prendere e che ha più impatto su di noi emotivamente eh, come dire, lascerei a, a, a ciascuno di voi dare una, una risposta. Io vi do la mia. Secondo me è la musica. Non c'è niente che sia impattante emotivamente, narrativamente ed emotivamente come, come la musica. Una storia riesce, una, una, una musica, una melodia, una canzone riesce con poche parole o con pochi passaggi a trasportarci in un mondo che risveglia dentro di noi delle emozioni fortissime. Si dice che ogni forma d'arte voglia, voglia farsi musica. Chiudo qua e ritorno all'inizio. Eh, L'emozione estetica. Questo è quello che noi cerchiamo nelle storie. la possibilità, la possibilità di collegare la mente e il cuore perché soltanto nelle storie questa cosa avviene in diretta.